La paura di telefonare è una paura molto diffusa, una paura che hanno tante persone e che spesso è sottovalutata. Infatti può capitare in tante occasioni che eh, le persone abbiano difficoltà ad ammettere che hanno difficoltà a usare il telefonino per telefonare quando passano giornate con in mano il telefono. Infatti è un, il telefonino, lo smartphone, è uno strumento che, con cui abbiamo tanta confidenza, con cui viviamo quasi in simbiosi con questo strumento, e nonostante questo, lo usiamo per un sacco di cose, ma molto più spesso per fare altro che non sia il telefonare. Ci sono tanti strumenti, tante modalità di comunicazione indiretta che usiamo di più. E alcune le utilizziamo perché effettivamente ha senso, altre invece, potrebbero essere facilmente bypassate, superate con una semplice telefonata, ma invece quella telefonata non la facciamo. A volte per vari motivi, ma per tante persone, spesso si tratta di una questione di paura di telefonare. È un argomento davvero più frequente di quello che non sembri e è così frequente che esiste un termine per definirlo, no? la telefonofobia, che poi non è la paura del telefono o del telefonino, ma è proprio la paura del telefonare, che. È, una, è un caso particolare del tema dell'ansia sociale, cioè non è tanto il fatto di usare questo strumento del telefono, ma il fatto di iniziare a innescare tutta una serie di meccanismi legati all'anticipazione di quello che si pensa succederà dall'altra parte nel nostro interlocutore, che fa sì che tutti questi meccanismi, quindi sia quando stiamo telefonando noi, sia quando stiamo rispondendo al telefono, si possano attivare nel farci sentire in difficoltà e nel farci iniziare a sovrastimare tutta una serie di scenari che, Forse non esistono neanche però nella nostra testa diventano estremamente reali in quei momenti in cui pensiamo che dover telefonare sia uno sforzo una fatica chissà quanto impegnativa cioè si innescano tutti una serie di meccanismi legati a pensieri su se stessi nel pensarsi come la persona che telefona e che può avere tutta una serie di difficoltà espressive interpretative nel ascoltare e nel interpretare quello che potrebbe succedere, capire da parte dell'altra persona e nei panni dell'altra persona e tutta una serie di pensieri poi chiaramente nei confronti dell'interlocutore che nel momento in cui non lo vediamo, non ce l'abbiamo davanti lo conosciamo ma non sappiamo il contesto di quello che gli sta accadendo non sappiamo le espressioni che sta facendo, non sappiamo in quale momento l'abbiamo coinvolto in quel momento l'altra persona potrebbe essere anche la persona con cui abbiamo la maggior confidenza del mondo, ma se abbiamo paura di telefonare, in quel momento il nostro interlocutore diventa tutto il peggio che noi possiamo immaginare. Tutte le nostre peggiori paure si possono concretizzare nell'idea che dall'altra parte ci sarà la versione peggiore di chi conosciamo che in quel momento è annoiata distratta ostile eh, non è, vorrebbe fare qualunque cosa tranne che essere al telefono con noi e quando entriamo in questa in questa interpretazione in questa possibilità comprensibilmente abbiamo paura di telefonare questo meccanismo appunto è anche fa favorito dal fatto che la telefonata di per sé impone alcuni limiti cioè effettivamente poi io Chiamo qualcuno, telefono a qualcuno, ma non so in che contesto lo sto chiamando, non so dov'è, non so cosa sta facendo, non so se stava parlando con qualcuno, se era in una situazione di difficoltà o gradevole e in entrambi i casi se lo sto interrompendo in una cosa piacevole o lo sto aggravando in una situazione di già, già, già difficoltà. Quindi cioè ci sono delle cose che non so dal punto di vista del contesto dell'altra persona, mentre invece se vado a parlarci di persona no lo vedo in faccia, mi faccio una baguette e poi magari fraintendo sempre. Esiste sempre la possibilità di fraintendere, ma quando sto telefonando questa cosa può aumentare e quando io ho paura che possa aumentare, nella mia testa aumenta ancora di più di quanto non sia davvero aumentato. Eh, perché in teoria starebbe l'altra persona non rispondere o dire che ha delle difficoltà in quel momento in cui sta rispondendo. Ma appunto, l'altra persona a volte, la, quando siamo spaventati, eh, pensiamo che stia sempre a noi la responsabilità di gestire la situazione mentre forse non è così e quindi da un lato quando telefono io non so il contesto dell'altro e soprattutto poi non vedo tutto il non verbale cioè dell'altra persona io sento la voce però poi ho tutta una serie di indizi magari del tono di voce che posso provare a interpretare e io non so se questa voce un po' infastidita è legata al fatto che sta facendo le scale ed è affaticato o è legata al fatto che non ne può più di rispondermi mentre sto parlando con questa persona come io non so che espressione sta facendo mentre mi dice una cosa non so quando sta ridendo non riesco a capire dal non verbale se è una risata complice di condivisione o è una risata in cui mi sta deridendo e sta cercando malcelando una, una sua un, un suo fastidio eh, quello che succede è che al, te al telefono tutto diventa molto più fraintendibile e da un lato questo è concreto, è oggettivo il fatto che avere meno indizi rende tutto meno, più fraintendibile, ma se questo è un dato oggettivo, quando noi abbiamo paura di alcune cose, la nostra attenzione si verte poi sul lato peggiore di quello a cui stiamo pensando e quindi all'interno di, di quella criticità si può creare invece un mare enorme di paura di essere fraintesi, paura di fraintendere, paura che... L'altra persona quindi inizia a incarnare il profilo della persona ostile che ce l'ha con noi, della persona malintenzionata che ci sta chiamando per sottrarci dei, dei dati o qualcosa che per noi è fondamentale e quindi ci sta muovendo guerra, che è infastidita l'altra persona, quindi che in realtà se voleva fare qualunque altra cosa tranne che rispondere a noi, che è distratta, cioè che abbiamo chiamato, ci ha risposto, però in realtà non è che voleva tanto stare al telefono con noi, lo fa, però nel frattempo non ci sta davvero ascoltando, o soprattutto è disinteressata, gli stiamo pend... Le scatole, gli stiamo dicendo qualcosa, ma non è davvero interessato, se ci sono delle pause, dei momenti di silenzio, quelli non sono legati a un suo pensare o riflettere su quello che ci stiamo dicendo, ma è legato al fatto che proprio non ci stava ascoltando. Cioè, quello che può succedere è che chi ha paura di telefonare innesca. Un processo anticipatorio a tutto quello che succede o non succede secondo le sue personali interpretazioni che comporta tutta una serie di letture o di travisamenti della situazione che rendono una semplice telefonata potenzialmente una delle cose più complicate del mondo e quando succede questo chiaramente l'emozione non risponde alla telefonata ma risponde a al pensiero rispetto alla telefonata, tutte, tutte le emozioni, strati di questo o di altro, rispondono sempre a quello che noi stiamo pensando, alla nostra interpretazione della realtà. E appunto, quindi, in questo caso capita che una telefonata, una semplice telefonata, diventi un'occasione di conflitto piuttosto che non quello che sarebbe utile, un'occasione di collaborazione, soprattutto se eh, siamo noi ad aver chiamato l'altra persona e a desiderare che ci sia un clima di collaborazione ma dall'altra parte potremmo trovare un altro che ha paura delle telefonate che potrebbe vivere la nostra richiesta di collaborazione come un attacco e un comportamento predatorio per andare a rubare qualcosa cioè in ogni caso esiste sempre la possibilità che il nostro interlocutore dall'altro sia in difficoltà tanto quanto noi e questa cosa in generale vale per tutti vale per chi fa meno telefonate perché poi non allenarsi a fare le cose peggiora la nostra capacità di utilizzare determinati strumenti Però in realtà non è tanto il quanto lo facciamo A volte soprattutto è il quanta testa ci mettiamo nel farlo E quindi se ci mettiamo tanta testa eh, Ma ci mettiamo tanta testa soprattutto nell'essere preoccupati Alla fine facciamo delle esperienze traumatiche e devastanti per il nostro sentirci a nostro agio e sicuri al telefono Diversamente nella direzione opposta Se facciamo queste telefonate molto più a cuor leggero è utile ma noi non possiamo spegnere la testa mecc meccanicamente, serve dialogare con la nostra mente per gestire il nostro stato emotivo e questo è un processo che si costruisce passo passo nel contatto con se stessi cioè quello che serve è iniziare a riconoscere i limiti dello strumento che stiamo utilizzando e esercitare un... Ragionevole dubbio nel non tentare di essere così certi quanto stiamo tentando di esserlo nell'interazione quotidiana con gli altri, che è una cosa tipica delle persone che hanno ansia sociale, cioè che cercano delle rassicurazioni nelle certezze. E le rassicurazioni però eh, sono quasi impossibili da trovare nell'interazione con un'altra persona perché l'interazione con un'altra persona è sempre un'incognita, è sempre piena di dubbi, sia di persona, sia al telefono, sia in ogni modo. E quindi cosa succede? Che queste persone spesso e volentieri rifuggono le interazioni con l'altro, rifuggono la socialità e si parla di telefonate, rifuggono le telefonate, cioè vanno su tutta una serie di strumenti complementari che può essere il mandare l'SMS, mandare il messaggio privato su Instagram, mandare l'audio su Whatsapp, eh, che, è, che è una violenza eh, notevole nel momento in cui eh, pretendo che l'altra persona ascolti un messaggio in cui io faccio un monologo e in cui non risponderà che è uno dei motivi per cui solitamente, a tranne a casi particolari o messaggi molto brevi, non ascolto gli audio di WhatsApp. E, e per esempio la mail, la mail che è uno strumento diffusissimo, fondamentale, che sul lavoro è una cosa così tanto importante e così tanto utilizzata, ed è occasione di altrettanti fraintendimenti perché toglie anche perlomeno il tono della voce, toglie quel minimo strumento che poteva avere per una risposta a un messaggio che poi arriverà chissà quando. E inizia e dilaziona quindi l'interazione dall'essere una cosa sin sincronizzata in cui chiamo, altra persona mi risponde, mettiamo giù il telefono, tutto finito. A una mando la mail Poi l'altra persona quando avrà tempo lo leggerà, prima ve, ve, inizierà a leggere, risponderà, poi ci sarà del tempo altro in mezzo. E, capirà o non capirà quello che c'è scritto noi te mettiamo le faccine, gli smile e tutte quelle altre cose di complemento per rendere un po' più chiaro il tono di quello che stiamo scrivendo ma sarà sempre un pochino fraintendibile Quando succede, e quindi tranne che per le comunicazioni formali in cui i contenuti sono quelle 3-4 cose sono tutti strumenti che hanno dei limiti importanti però ci sentiamo più al sicuro per il fatto che l'altra persona non è dall'altra parte a poterci attaccare e rispondere cioè, è un conflitto asincrono e vivere il contatto con l'altra persona come un conflitto è un errore profondo. Con alcune persone, poi è chiaro, potrà capitare di dover purtroppo eh, ricorrere al conflitto e mandarsi a quel paese, e alcuni che vanno mandati in quel paese, vanno mandati in quel paese, non è che ci sta lì da starci tutta, tut, chissà quanto, però, non tutti, non la maggior parte delle persone. Non, là fuori il mondo non è fatto di persone che sono pronte soltanto a muoverci battaglia. E per quelli che stanno lì in attesa soltanto di quello, basta riconoscerli ed eventualmente risolverli nel minor tempo possibile. Ma per tutti gli altri, facciamo attenzione che la nostra paura di stare in contatto con l'ansia, la nostra paura sociale, la nostra paura di telefonare, a volte ci fa mettere sul piede di guerra verso persone per cui invece questa necessità non c'è. E questa cosa quindi la sto dicendo perché eh, oltre al fatto che questa cosa è molto più diffusa di quella che sembra, vorrei che ci fosse un po' più di legittimazione e, mm, nel sentirsi riconosciuti nella possibilità di poter affermare, di aver paura di telefonare, che è una paura molto più diffusa di quello che sembra. E vorrei che eh, questo messaggio passasse a tutte quelle persone che a volte rinunciano ad alcune occasioni per paura di telefonare. Cioè, invece che telefonare, mandano una mail, mandano un messaggio, poi non gli risponde magari nessuno e si dicono: Eh, ma io ho fatto il mio passo, ma non ho sortito il risultato. A volte, una telefonata a caso funziona molto di più della miglior mail confezionata che la persona possa aver mandato nella sua vita. Perché? Quell'aspetto di imprevisto che coglie l'altra persona appunto quando non se l'aspetta a volte è proprio quello che serve per non essere filtrati rispetto a una selezione su un'occasione di lavoro o quel quella telefonata che facciamo per prenotare quel posto al ristorante o quel delivery che vogliamo a volte è proprio quello che serve per avere la registrazione della nostra presentazione sul momento piuttosto che non in una mail che poi guarderanno quando avranno tempo e quindi se ci sarà posto con tutto quello che ne consegue a volte ci perdiamo delle occasioni per paura di telefonare mentre invece cercare di cogliere le occasioni che ci capitano è un aspetto importante mi raccomando, cerchiamo di lavorare su questa cosa, lavorare sui nostri pensieri che sono al centro delle emozioni che proviamo. E nel caso in cui ci fosse difficoltà a far questo, chiedere aiuto perché no? È un ottimo primo passo per migliorare. Comunque questo è un argomento su cui fare un po' di luce, fare un po' mente locale, avere un po' più chiaro su che cosa si sta andando a lavorare, a volte già mh, inquadrare il problema in modo più efficace permette di fare un passo enorme nella sua risoluzione anche autonomamente. Quindi Assolutamente, mi raccomando, cerchiamo di lavorare su questa cosa nel modo più pulito possibile. A complemento di quello che ho appena detto, poi c'è un breve testo anche disponibile su dottorvalerio.com, per tutto il resto ci vediamo al prossimo video. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.